Questo esercizio è un'equazione di primo grado. Per risolvere l'equazione di primo grado dobbiamo portare tutte le x al primo membro, questo 5x è già a sinistra, cioè già al primo membro, e tutti i numeri al secondo membro. Meno 3 e 5, in qualche modo, dobbiamo mandarli a destra. Togliamo questo meno 3. Per togliere il meno 3 devo aggiungere 3. Non posso farlo soltanto qui, ma devo farlo anche qui per la prima regola delle equazioni 5x meno 3 più 3 uguale 12 più 3 chiaramente meno 3 più 3 fa 0 12 più 3 fa 15 e avremo 5x uguale 15 adesso dobbiamo togliere questo 5 per togliere questo 5 stavolta dovremo dividere per 5 sia a sinistra che a destra in maniera tale che 5 e 5 si semplifica 1 e 1 semplifichiamo anche il 15 col 5 3 e 1 e avremo x uguale 3